Ciao a tutti ragazzi, e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Novel Electric Studios Allora, mi scuso tanto per come vedrete il video Il problema è che ho sbagliato l'orientamento del telefono quando ho fatto i video Quindi ho dovuto modificare Quindi li ho messi in piedi e ci ho messo uno sfondo dietro Spero comunque che apprezziate anche le immagini dietro Ne ho messo un paio, poi comunque in fondo si ripetono ma... Perché non avevo altro materiale purtroppo Sono stato ad Amsterdam Quindi niente Vi lascio Godetevi il viaggio E buona fortuna Okay, siamo arrivati a Varese adesso e andiamo a aspettare il nostro diciamo taxi dovrebbe arrivare tra poco dovrebbe essere già qua adesso non lo so eccolo là lo vediamo là in teoria là. questo qua è il nostro tassista sì, sì, tassista. sì esatto oh, come va bene apposso. lei okay. per farvi vedere l'ora che sono arrivato ok allora siamo qui che stiamo prendendo i biglietti stiamo stampando i biglietti e per partire domani partiamo verso le 4 quindi una bella giornata e Ok allora, sono arrivato in aeroporto, sono le cosa saranno le 4 fatto e... Sì. le Probabile. ma quando Io l'etichetta Sì, a Ai tutti. <ride> ok, abbiamo passato i controlli con successo, non siamo stati fermati. E adesso andiamo a, aereo, a prendere l'aereo il barco, quindi è della EasyJet, il pilota è Kevin. Questo è il nostro pilota. Il nostro narratore guardate che, che povertà di, di aereo perché chiamarla aereo proprio una roba <ride> lo costruisco meglio io su Minecraft non fa geniare con 30.000 mila sì, euro non fa meglio aereo. Varese ad Amsterdam e tra un sacco di fiori. La felpa del campionato di Varese, ci facciamo notare subito. Siamo a terra di Amsterdam e proviamo a fare. Siamo lì Comunque siamo arrivati, è andato tutto bene, non siamo precipitati. Abbiamo detto turi pariti, che non so se sono veri o funghi o e adesso andiamo. Che facciamo adesso? Vogliamo un po' di rami. Adesso andiamo a vedere i parchi. I parchi. I parchi e i giardini. visuale. Ok, siamo arrivati ad Ansaman. Sì, ma ancora meno tempo questa Adesso cosa vuoi fare? Sushi, sushi per Piccolini. tutti di Amsterdam. Guarda dove viene pescato. guarda, Siamo qua al parco botanico e che è la prima tappa che ne stiamo facendo, adesso visitiamo e vediamo un attimo cosa abbiamo. E adesso mangiamo con la salsa del guacamole, e ora mangio e ci vediamo al ritorno, ciao! Saluto? No, non dove fai un coltello? Perché vi saluto? Ok, siamo qua allo stick house, <ride> lo stick house brasiliano, <ride> e abbiamo ordinato costine a manetta, vediamo come sono e dunque siano buone <ride> abbiamo ordinato 130 porzioni di costine a <ride> testa no, quindi niente adesso aspettiamo vi faccio vedere quando arrivano come sono e adesso aspettiamo andiamo no. ah, a cena ok allora sono sono arrivate le prime porzioni le con il gelato e la carne invisibile quindi ecco. Eh. Ecco. non ci credo madonna che figata oddio oddio Cioè, no, è che preso Guardate quelle costine fumanti e carini che si accinge okay. a mangiarsi. Sì. Quindi adesso mangiamo e ci vediamo finito di mangiare. Ok, allora come vedete sono appena le 3 di mattina. Sono di Siamo di nuovo seduti. Siamo oh, <ride> di nuovo siamo no, qui dietro una casa di Amsterdam che stiamo cazzeggiando come degli infami che non abbiamo niente da fare No, in realtà saranno ormai già le 9 passate Ma questi poi i tiri, come... sono, già le, sono già le 11 sono già, quasi, sono già le 10 passate, scusate E probabilmente tra un po' andiamo a dormire perché domani sarà una grande giornata e scoprirete cosa succederà domani, quindi vi faccio sapere, adesso vi metterò un paio di scorci di Amsterdam e basta, poi buonanotte ci vediamo e godetevi il video, <ride> se, se non sei ubriaco non puoi attraversare questo ponte, saluta, oh, buongiorno, piove siamo malati! Ok, è il secondo giorno stiamo andando a vedere un park. C'è cioè la saturazione sempre schifosa, ok? Andiamo <ride> a vedere un park sotto l'acqua. Come sempre, si pioverà sempre. Quindi anche domani ci sarà pioggia, probabilmente. E. c'è qualcosa? Saluta a tutti! Ciao a tutti! ok quindi adesso stiamo andando al park adesso guardate là, là abbiamo uno skate park presumo io sia chiama skate e questi sono gli alberi che ci sono sono veramente alti qua è un bel posto sotto l'acqua quindi Piove e basta, piove e basta sempre. Comunque stamattina si è preparato... Di che colazione si è preparato? Ci ho preparato una colazione pane, burro, marmellata, uovo, formaggio e un topo. No, anche un topo perché non una bici. Sarà spinto, è la quinta volta che ti salvo da una bici che ti tira su. Sì, qua le bici sono dei pericoli pubblici, <ride> Che non sono i bici. Quindi adesso andiamo e vi faccio vedere il parco Le paperette Le paperette bella Bene passata l'ambulanza, qui abbiamo un cigno selvatico di plastica o di carta, carta pesta che con l'acqua si scioglie sì. <ride> Siamo sulla ciclabile e ora si ortica tra noi dobbiamo fare brotagare Brotagare Sì vabbè. Acqua ah, E ah. dove mettete le zampi? Le paperette! Ma guardate! Uh, pure appena smesso di piovere! E okay, adesso andiamo a vedere! ok siamo qua adesso a pranzo con una mozzarella che mozzarella. ci da 3 euro davanti a McDonald's quindi eh, sono a Paragona la cipiretta la cipiretta neanche riuscire ad aprirla ah, togli è proprio la bontà la cipiretta è talmente morbida che non Vabbè, adesso basta va. Comunque adesso ce l'ho anch'io Perché è l'unica roba decente che abbiamo trovato Perché dopo una, due giorni a mangiare carne ci siamo letteralmente stupati Guardate il spettacolo, c'è proprio C'è una roba favolosa, quindi adesso mangio anch'io E dopo probabilmente andiamo al mecca a prendersi a bere perché sennò non duriamo fino a stasera il Mac salva sempre buongiorno a tutti oggi è il giorno della partenza e siamo è venuto a salutarci il minciu dell'ostello no... l'ultimo giorno stiamo andando stiamo andando a visitare una cittadina con i mulini no, e come là c'è il primo saluta di arosso mi ha indirato un secondo saluta uno dopo la gamba Okay, siamo qui eh, nel negozio del che stiamo visitando, siamo nella zona di degustazione dei formaggi. Abbiamo questo che è il burner chiuso e quindi proviamo a sentire un paio di formaggi e vediamo se cosa, quale ci piace di più. Mm. Ecco! Sembra un po' in bala, molto Uh questo c'è quello con l'aglio con erbette e aglio. Oh. Quindi questa con il fango trick questo qua e questo qua ok abbiamo fatto spesa per mangiare, ora ci mangiamo le barrette prese e andiamo a seguire la città. Ok, eh, siamo, abbiamo preso il treno e siamo tornati. Eh, ricevuto, siamo tornati dalla cittadina dei mulini a vento e c'è Kevin che, che sta lottando contro la Malafia per mettersi. Ok, eh, ho il braccino corto. braccino corto. Ho già una mese, si sì. ok adesso, di Kevin, cosa andiamo a fare? adesso si va a pulire le strade perché dobbiamo guadagnare qualche soldi oh, ma sono no. poveri, esatto da dietro abbiamo, da dietro abbiamo qualcuno oh. No, fatto no, fatto no, esatto ok noi adesso andiamo probabilmente andiamo a cercare l'isola dove il, il negozio dei fiori dove andiamo a prendere dei bulbi ah, sì, no. che volevamo guardare altri bulbi che lui voleva prendersene un paio e probabilmente mi prenderò no. no. qualcos'altro anch'io allora siamo qua in aeroporto e stiamo aspettando l'aereo che sembrerebbe essere un po' in ritardo quindi è ennesima rottura di valle e stasera si va a dormire presto quindi alle 11 e mezza mezzanotte domani alle 7 si parte si piglia il treno si va a Milano poi per le 10 no, già per le 9 dovrei essere arrivato a casa quindi. ok, allora eh, sono tornato è stato un viaggio lungo e quindi è andato, comunque è andato tutto bene Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate dei like, dei commenti e eh, condividete a tutti i vostri amici, parenti, a chiunque. Lasciate tantissimi like, tantissimi mi piace. Vi lascio, un buon saluto di trizzante. Bella, ciao! avventura di quando andremo a Roma a Romex quindi vi aspetto tutti là e buona fortuna